quasi all'ultima punta più alta della scozia <ride> ho trovato la casa dei miei sogni è bellissimo il paesino non esiste perché sono quattro case ma Però... quattro nel senso che sono, sono qua quattro. quattro siamo in mezzo a nulla e la cosa mi preoccupa perché non ci saranno benzenai non ci saranno supermercati c'è solo questo oggi fa fagioli, poi in Scozia fa freddino, perciò zuppa calda, molto semplice, riscalda e tira su. La terra c'è ha messo! Perfettissimo! E' più buona! Bulle, Bolle, bolle, Non mi non il giorno! No! E' lo <laughs> nah. Non ti so dato! tanto la è gallina! Non te la non Ora la butto al lago di Lockness No! niente latte No, non pasta la chi è gallina! che No! No! un altro minutino è. questa è la nostra postazione da pranzo sul lago vai questo è proprio te di mm. lo dico io mosca eccoci uno di mio zio sii mio zio che c'è la mamma sono pronti. No, no, no, no Miamma, miamma sì, ma levatevi però! Ho paura che se le supero mi... No, si confondono e vanno... non lo so. Di suono? No, ora si è tutto lo salda, sicuramente. Vediamo se sono intelligenti. Mischi, ne mi stanno morendo gli inferni! Dai! Si, sì, sono saldata la loro so. casetta! Ciao, <tellamente> Giono Groz è una località dell'estremo nord-est della Scozia e conta circa 300 abitanti. Sin dal 400 è considerato il luogo più a nord del Regno Unito. Secondo una leggenda locale, il nome Groz si riferisce al costo del passaggio in traghetto un grot, cioè una moneta d'argento scozzese del valore di 4 centesimi. Questo villaggio offre uno scenario ancora incontaminato ed è riconosciuto come uno dei migliori posti del Regno Unito dove è possibile vedere i pinguini atlantici durante la loro stagione riproduttiva che avviene tra il mese di maggio e il mese di luglio. Da Gionogroz partono i traghetti diretti alle isole Orcadi, che offrono ai turisti la possibilità di passare una giornata visitando le isole, ma anche la possibilità di vedere le foche grigie, le lontre marine e le orche assassine che vengono avvistate regolarmente al largo della costa. Siamo in mezzo a nulla da circa due ore, due ore e mezza. E a quanto pare il maps. Ci dice che lo saremo ancora per parecchio tempo, almeno per quattro ore. E la cosa mi preoccupa, perché non ci saranno benzenai, non ci saranno supermercati, c'è solo questo. Speriamo bene. Tu che dici? Salve, Abbiamo a tutti per coloro cui... che ci stanno ascoltando. <ride> sì. <ride> Speriamo che sa. siate in molti. On One live Trip è il nostro canale, la nostra pagina Facebook. Ricapitoliamo un attimino, come vedete è quasi sera. Ehm, stiamo, facendo, stiamo preparando la carne per la cena... Abbiamo trovato, sì, abbiamo trovato diciamo, il posticino per mangiare e dormire questa notte Siamo nel bel mezzo di un ponte A nord del, della Scozia Siamo praticamente nella parte più alta della Scozia ancora E stiamo girando tutta la costa Stiamo percorrendo il qualche... nome? Tong. Tong Tong Tong Lingua Lingua Siamo, <ride> Siamo a lingua ehm, Diciamo che il paesino non esiste, perché sono quattro case Ma quattro nel senso che sono quattro quattro Con quattro persone Sarà padre, madre, figli e nipote E niente, stiamo percorrendo queste 500 miglia da costa a costa a costa, a costa, a costa 500 miglia Da Inverness a Inverness in teoria, ma noi non torneremo a Inverness Ne faremo continueremo, ogni... Faremo tutta la costa nord e ovest e poi scenderemo giù, questo percorso si chiama NC500, NC500. Oggi abbiamo camminato, camminato, camminato tantissimo, con la paura di rimanere senza no, benzina, no. no? Senza benzina, no? Diciamo che stiamo attraversando un percorso dove c'è il nulla, c'è nulla, sono solo <ride> paesaggi, e anche Vabbè, come e potete anche... vedere questo è il paesaggio. Fermarsi con la macchina è... diventa un po' ripetitivo, perché sono tutti laghi, tutti, tutte vallate. Lato e... mare, comunque è sempre... Quindi molte riprese noi le stiamo facendo dalla... dalla macchina. Tranne per le mete prestabilite, o come Edimburgo, o come Loch Ness. Sensazione di oggi. Molto rilassante, in realtà, perché essendo un paesaggio così naturalistico rilassa alla fine. Non è una cosa stressante, anche se cioè, io sto guidando ma non mi sto stressando per niente. Sì, poi l'acqua è onnipresente in questo paese, nel senso sì, che... Sì, è l'elemento naturale della scorsa. Sì, fiumi, laghi, pioggia, eh, cascate, c'è di tutto. Esatto. Quindi quest'acqua che scorre e noi che viaggiamo è un po' il percorso della vita che facciamo, facciamo tutti. Il nostro One Life Trip. È il nostro è infatti un viaggio nel viaggio, un viaggio infatti, nella vita. Noi non abbiamo mai spiegato perché abbiamo dato questo nome al nostro progetto, però in realtà è questo il concetto, è un, un, il, viaggio de, un via, il viaggio della vita, un on One Life Trip. Ed è bello se uno Un lo... Un viaggio fa. perché inteso come è vita. Uno. Come vita, sì, come vita ma, è... ma anche come esperienze, eh, tutto quello che uno impara e beh, conosce durante tutto il viaggio della vita. Ora eh, scendiamo. Esatto. Poi ci prepariamo, apriamo il nostro lettuccio. Come di consueto. E facciamo bobuccia, Abba. riposiamo e domani mattina è un altro giorno.